Ciao a tutti! Oggi prepareremo la granita di ciliegie, il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, ciliegie e ghiaccio a cubetti. Andiamo il via alla ricetta! Vi ricordiamo che dovrete prendere il ghiaccio 10 minuti prima di iniziare la ricetta e che le ciliegie dovranno essere snocciolate. Il peso delle ciliegie si riferisce infatti alle ciliegie già snocciolate. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi. A velocità 10 rinviamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo le ciliegie snocciolate E azioniamo il bimbi per 10 secondi, sempre a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il ghiaccio. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo al posto del misurino la spatola e azioniamo il bimbi per 30 secondi da velocità 6 a velocità 10 spatolando. La granita è pronta, serviamola subito. Granita di ciliegie, nella versione con e senza panna. Grazie e alla prossima ricetta!